Siamo in compagnia del dottore Aiese, dottore lei è stato uno degli artefici, uno della, in prima linea sempre fin dall'inizio di questa pandemia o sedicente tale, c'è una volontà forte di controinformazione ma è una goccia d'acqua in un oceano immenso. Come si può fare per dare una corretta informazione a quanta più gente è possibile, secondo lei? Ma intanto eh, ridare vita all'epidemiologia, che eh, nei prospetti Istat non appare questa grande mortalità eh, se non in relazione a, a quello che è una, un aspetto previsionale perché eh, il, nel 2020 avremmo, si aspettavano comunque le morti con qualche numero in più pari al 2017 e negli anni precedenti abbiamo appunto un'attesa, eh, una riduzione di mortalità perché esiste un'attesa questa attesa di morti non avvenute, perché abbiamo un invecchiamento della popolazione in generale. Quindi se nel 2020 avevamo 300.000 ultra settantenni in più del quinquennio precedente, era inevitabile che morissero più persone. Eh, poi bisogna aggiungere un'altra cosa, Il, eh, i morti veri li hanno fatti tutti nelle, nelle, nelle aree, eh, sociosanitarie dove c'è una maggiore presenza di poli ospedalieri eccellenti. Eh, nelle regioni con minore assistenza, quelle a maglia nera, tra cui anche la Campania, che è una maglia grigia, eh, abbiamo avuto meno morti, perché in queste zone funziona molto di più la medicina del territorio. Quindi se noi abbiamo, come abbiamo fatto, io sono stato responsabile di unità Covid per diversi mesi eh, e abbiamo fatto tutto affidando alle alle, ai medici di famiglia il compito di gestire i pazienti a casa dimostrando appunto che le persone guarivano e questa cosa è una cosa piuttosto appare un risultato formidabile ma allo stesso tempo appare una cosa, qualcosa di increscioso perché eh, se noi dimostriamo che i pazienti guariscono a casa finisce proprio tutta l'idea del lockdown, la saturazione delle terapie intensive anche quella vaccinale eh, ma, eh, la vaccinale, allora chiariamo una cosa fondamentale, dai dati in mio possesso e sono le certificazioni presentate all'EMA eh, i vaccini eh, non, non, eh, non, devono, non possono sottostare a quel discorso di imperativo etico, eh, nel senso che non fanno effetto gregge quindi non sono vaccini, sono terapie individuali dove anche negli studi presentati all'EMA eh, le case produttrici non facevano altro che dimostrare che chi in quei pochi mesi di lavoro, pochi mesi, quindi non lo studio di corte, eh, chi era vaccinato poteva avere una malattia meno grave, ma se 300.000 persone su cui sono state sottoposte all'esame erano per la maggior parte giovani e non nella, eh, un campione eh, inferente rispetto al problema in corso, cioè la mortalità, la mediana è 82 anni e mezzo, eh, se io non faccio il test su tutti gli anziani e dimostro che sugli anziani ho una riduzione di mortalità, non ho un campione probabilistico e quindi lo studio non è valido e non è valido neanche l'icon C95%, l'intervallo di confidenza lo puoi applicare solo se il campione che utilizzo è un campione probabilistico, quindi lo studio è completamente falso. Possiamo parlare di inoculazione sperimentale? Eh, ma stesso lo, lo, ne parlano le case farmaceutiche, perché per la casa farmaceutica bisognerà aspettare 24 mesi dalla, sommi, dalla pubblicazione dell'EMA per poter stabilire se il vaccino è un'efficacia, ma in che termini? In termini di protezione individuale, quindi non può essere chiamato vaccino. Può essere chiamato vaccino se intendiamo vaccino pure quei farmaci che diamo agli allergici per evitare a quella persona di prendere l'allergia, ma non è eh, in, in senso stretto un, un presidio utilizzato così come hanno insegnato e che noi utilizziamo in campo medico normalmente come un presidio che serve a formare effetto greggio, il famoso effetto gregge di cui parlava anche la Lorenzin ponendo in obbligo per esempio il vaccino antimorbillo. E anche l'effetto greggio è una cosa che va studiata, perché in Mongolia, dove raggiungiamo il 99% di copertura vaccinale del morbillo, nel 2016, se ricordo bene, abbiamo avuto 250.000 casi di morbillo, nonostante l'effetto greggio. Però almeno lì abbiamo un'idea vaccinale dove abbiamo degli anticorpi. Anticorpi che non sempre troviamo anche in soggetti vaccinati, però cerchiamo di procurare anticorpi. Qua invece non conosciamo l'esatta sequenza del virus, non conosciamo quali anticorpi, i corpi produca il virus, quindi molti pensano che quando si fa un sierologico cerchiamo gli, gli, anti, virus, gli anticorpi anti-covid, no, è un test a specifico che ci fa rilevare un'implementazione di GGGM che valgono quanto un colpo di tosse, tu hai le IgM alte, tu hai fatto un colpo di tosse, tu hai, hai la febbre, tu hai la febbre, facciamo un tampone, è predittivo per un tampone, è un segnale sierologico predittivo per un tampone semplicemente perché è un indice a specifico di infiammazione. Quindi non conoscendo gli anticorpi, anche gli studi scientifici, diciamo pseudoscientifici portati avanti e presentati eh, all'EMA, sono studi che prevedono non eh, la ricerca di anticorpi, quindi lo gold standard anticorpale, ma semplicisticamente il fatto che un giovane che prende il Covid non si ammali gravemente. Ma già è cioè così, è il più. Eh, è la fase endemica? Ma abbiamo appunto... Perfetto, abbiamo trasformato l'endemia in epidemia. Come termine dell'OMS, fino a qualche anno fa, una pandemia era qualcosa che coinvolgeva molti paesi del mondo, ha ecco, elevata morbilità e elevata mortalità. E se noi invece abbiamo tolto morbilità e mortalità, perché un tampone positivo non è un malato. E non può neanche trasmettere qualcosa se è asintomatico, andiamo contro tutte le regole virologiche, immunologiche ed epidemiologiche. Quindi se noi consideriamo malati tamponi positivi, stiamo parlando di endemie. Noi stiamo parlando appunto di epidemie e soprattutto stiamo, stiamo mettendo un attimino in allarme la popolazione e l'epidemiologo, epidemiologia significa lo studio di ciò che incombe sulla popolazione, è allarmato perché tutto ciò che si sta avvenendo contro questo uh, fantomatico virus è molto più letale, molto più grave, molto più uh, impellente dell'intervenire verso un cambiamento favorevole per me che faccio il medico da 30 anni. E che occuro le persone a casa per patologia d'organo, non applico protocolli Covid di nessun tipo, eh, sia la convenzionale che alternativi. Io visito, è un delitto umano dare telefonicamente un farmaco senza aver visitato una persona. Mi consente una cosa, da uomo della strada dico, visto eh, la molto veloce eh, mutabilità di questo virus, mi spieghi perché veramente sono ignorante in materia, questi vaccini a cosa servono? Allora, eh, questi non vaccini, perché come dicevo prima un vaccino è un, è un presidio che serve per creare effetto gregge e queste terapie igieniche sono sperimentali, io non le so dire a cosa servono perché leggendo e rileggendo, stesso chi ha presentato queste autocertificazioni non lo sa in che misura potrebbero, perché alcuni sono ricombinanti che veicolano poco il morbillo e AstraZeneca per esempio che hanno messo sul tavolo degli imputati quando francamente chi sta dando, ci sono 200.000 segnalazioni all'EMA per il Pfizer e, e quelle che procura poi tutto, stanno scoprendo che procura i fenomeni elettromagnetici che passano attraverso le vie linfatiche e questa è una cosa che mi allarma, non poco molti casi di herpes zoster perché come redazione ce li stiamo cercando moltissimi casi di herpes zoster che colpiscono addirittura la retina il discorso appunto che uh, io ho lavorato diversi anni in farmacovigilanza e allora bastavano quattro segnalazioni di eventi avverse per sospendere uh, il commercio di un farmaco e poi si facevano ancora altri studi, capito a suo tempo pure con i mesulide per un po' in, nel regno d'Inghilterra, della grande regia d'Inghilterra, amica di Biden e di tutto il resto. Il, il discorso è che uh, oggi, dopo tutte quelle segnalazioni, noi mettiamo ancora in discussione uh, la la segnalazione e il blocco di questo farmaco, io dico che è un discorso politico, non un discorso scientifico, oltretutto si continua a propagandare questo farmaco secondo quel concetto di imperativo etico di cui parlavo prima, dando dei permessi sociali, negando i diritti umani rispetto poi ad un'efficacia presunta, un'efficacia che saremo noi stessi popolo cavia a dover dimostrare tra due anni, eh, senza però uno studio preliminare efficace perché l'intervallo di confidenza del 95% che dovremmo moltiplicare l'errore standard è fasullo perché fino a questo momento stiamo sottoponendoci come cavi ad una sperimentazione senza nessuna base scientifica predittiva è soltanto un modo forzato per farci prendere un farmaco obbligarci a prendere un farmaco ehm, in un modo strano qual è lo scopo e la lascio guardi la, la, in america 20 20 stati non seguono più gli ordini esecutivi di biden hanno abbattuto il covid semplicemente facendo eh, anziché 40 29 cicli di replicazione al tampone. Eh, se, se questa non è politica, la scienza dovrebbe essere valida in ogni luogo, eh, in ogni angolo dell'universo. Un fenomeno scientifico, un fenomeno deduttivo, come la legge di gravità: io dico che un corpo cade a terra ogni volta che lo tengo in aria o in aria. Se invece qualcuno dice qualcosa e qualcuno dice il contrario di qualcosa, siamo all'interno di un aspetto potenzialmente manipolabile e siamo all'interno di un concetto di frode politica. Eh, perché non ho la possibilità di trovare un solo elemento di scienza. Di difficoltà in tutto quello che da, da mesi, soprattutto il governo italiano, che è il paese capofila delle strategie eh, Gavi, eh, Gavi firmato da, davanti a Obama, eh, Speranza, eh, no scusate, vabbè, più o meno il gruppo è quello lì: Lorenzin, Renzi, eh, Guerra, Ricciardi, presero questo accordo dove l'Italia poteva diventare il paese capofila di alcune strategie eh, cliniche mediche. Mm, eh, stiamo ancora facendo questo probabilmente ed è un problema più politico che clinico che scientifico. Oltretutto, lo stesso Obama mandò Feusi eh, in Wuhan nel 2016 dicendo: non, una grande polemica in queste ore. Non possiamo studiare il coronavirus qua in America perché è molto pericoloso. Quindi, quando Feusi mi viene a dire che eh, il virus l'hanno fatto a Wuhan è come se dicesse l'ho fatto io, e oltretutto a loro conviene dire che abbiano fatto un virus? Eh, come lui dice, le mascherine non servono. Poi, e mi mettono nel discorso c'è un virus of one fatto in laboratorio, dicono una cosa vera con una cosa falsa. Il discorso è che il coronavirus, abbiamo 22 milioni di italiani all'anno che prendono il raffreddore, se io vado a picchiettare il rinofaringe, d'inverno eh, ho una produzione di materiale ricombinante e riciclabile nel rinofaringe, il petelo pavimentoso, il certificato ciliato e, e il virus lo troverei soltanto qua, non è stato isolato in nessun altro organo e eh, ho no, più materiale di ricombinazione d'inverno quando fa freddo perché d'estate improvvisamente crollano i contagi c'è un fenomeno biologico, se non conosciamo la biologia eh, non potremo mai pensare di curare oh, un'ultima domanda perché io l'ascolterei per ore le dico fran francamente un'ultima domanda proprio un telegramma, un flash eh, arriva il vaccino in Italia in Pompamagna con un pulmino di consegne di surgelati poi improvvisamente li fanno anche sulla spiaggia che cambia? Che è successo? Eh, io non ci ho mai creduto che questo vaccino dovesse viaggiare a meno 5.000 gradi ridevo sono... Ah, questa cosa della bofrost era solo la pubblicità ai surgelati io vorrei che mi dessero varie dosi, una dose, un paio di dosi per ogni lotto per poter poi dare questi, queste sostanze ai miei amici eh, che si occupano di chimica farmaceutica per poter capire bene cosa c'è in, queste sostanze, in queste, queste sostanze e poter anche avere l'opportunità di dare un contributo me ci fosse un effetto collaterale che tutti i farmaci danno ma sono scomparsi gli effetti avversi eh, per poter anche essere più bravo in quel momento a dare una mano agli, ai, ai miei pazienti sono scomparsi gli effetti avversi e farei notare anche un'altra cosa a proposito di epidemiologia sono scomparse tutte le altre malattie infettive il covid ci ha liberato di qualsiasi altra malattia infettiva questo è un, mir è un miracolo e questa cosa eh, lo dico con un tono sarcastico e anche molto triste eh, e questa è una cosa che mi fa riflettere sulla frode scientifica ed è un fenomeno politico